Io sono Ryan Spring eh, suono il sessofono da 22 anni e faccio pure fumetti, disegni, animazioni, pittura ad olio, disegno sui muri. Quindi, quindi, I Little Pony suono la batteria e noi Little Pony più che una band siamo uno stile, proponiamo uno stile di vita. Suono il basso con i Pony e provo a suonare da che ho memoria. Come nasce il gruppo? Nasce nelle strade a Napoli che sono suonavamo ognuno un po' per i fatti suoi e poi ci siamo conosciuti anche un po' per le esigenze economiche. Abbiamo un unito le, le varie conoscenze, insomma, il, è proprio questa collaborazione tra, tra noi tre, insomma. È nato un progetto interessante che ci diverte molto e che pare riscontri l'interesse del pubblico. E la strada ti dà l'opportunità di conoscere eh, altri musicisti, eh, è molto stimolante insomma, in qualche modo. È soprattutto anche un modo per potersi promuovere in maniera diretta con il pubblico. Molto spesso oggi i gruppi hanno, la, hanno, hanno questo limite che probabilmente fanno dei concerti e se la cantano e se la suonano un po' tra di loro, invece suonando in strada e quindi imponendo la propria musica anche agli ascoltatori. Hai modo anche di, di verificare direttamente se il prodotto funziona, se il prodotto musicale funziona, se il progetto funziona. La gente quando sente la musica che ha una carica di energia sta bene, è bello vedere che sta succedendo. Un giorno siamo scesi per strada per suonare e abbiamo incrociato Fulvio e quest'altro nostro amico mm -hmm. e Marco mi ha detto che facciamo? Ci fermiamo con loro, chiediamo a loro se vogliono suonare assieme a noi o ci mettiamo più avanti e facciamo più soldi. E mi ricordo che ho detto vabbè ah, fermiamoci qua, e vediamo se funziona, vediamo se ci facciamo qualche canzone insieme, E, e da lì. No, è no. So. Il nome di Tel Pony esce cioè, da. Dal cantante Little Tony ci piaceva l'idea che un nome riconosciuto potesse essere cambiato da una lettera. Noi abbiamo una.. facciamo un genere che è difficile da definire perché è una commissione di generi, quindi si incrociano più generi dal blues al jazz al funk al punk. Ogni brano dell'album che abbiamo appena registrato ha una sua identità, che è diversa dal, dal brano precedente. L'album si chiama We All Fall Down e um, Strade Rane, Principi e Dane. L'abbiamo registrato all'ortosonico via Pavia. I ragazzi della um, Red Plastic Label uh, hanno creduto in noi e ci hanno invitato a registrare questo disco. Abbiamo registrato questo, questo disco con la uh, uh, licenza copyleft, quindi non iscritti uh, alla CIA e... Eh, proprio perché l'etichetta che ci ha scelto appunto, sposava questa causa e noi già in passato avevamo deciso di, di adottare questo tipo di politica, quindi senza pagare i diritti alla SIA e avere un approccio diretto con chi è interessato alla nostra musica, quindi chi è interessato alla nostra musica contatta la Red Plastic Label o eventualmente noi o poi ci si accordano.